Forma informissima, buonasera a tutti, buonasera. Oggi facciamo proprio una ricetta di quelle veloci, veloci, pratiche, facilissime. Tre ingredienti al volo, via, la cena è servita e occorreranno pochissimi ingredienti per, per farla. Torta alle zucchine, con tantissime zucchine. Io la chiamo quasi torta con, non dico il 100%, ma ci avviciniamo molto. È molto buona, leggera se vogliamo e, e veramente si fa in un nano secondo ho cominciato con le zucchine ne, me ne servono tre per una tortiera da 24 cm prima imburrata e poi oleata con carta forno così non si attacca abbiamo proprio una grande garanzia una zucchina sola le altre due invece le ho tenute così l'ho pelata perché voglio proprio una maggior presenza capito nella torta di polpa di zucchine perché comunque saranno cioè le zucchine proprio sono quelle che danno la consistenza a questa torta Seppur sia molto morbida ovviamente Quella buccia là potete usarla non so per una vellutata Per una uh, tagliata julienne magari in un risotto In una pasta insomma no Le tagliamo a cubetti quindi striscioline prima e poi a cubetti le mettiamo in una ciotola, aggiungiamo in questa ciotola cipolla tritata molto molto finemente, fino, fino, fino, fino, fino. tra parentesi è facoltativa però secondo me ci sta, prezzemolo fresco tritato anch'esso, è giunta l'ora di aggiungere le uova, tre cucchiai di farina e lievito in polvere per torte salate oppure eh, del lievito comunque non vanigliato perché altrimenti c'è cioè, questa, eh, si percepisce. Adesso aggiungiamo eh, altri eh, tre liquidi che sono il latte lo yogurt e eh, l'olio extravergine, mescoliamo e aggiungiamo sale e pepe. Questa qua è la nostra, eh, il nostro composto che versiamo appunto nella teglia e che cuociamo in forno a 180 gradi in modalità statica per circa 35-40 minuti, successivamente quando appunto eh, risulta più compatto lo togliete dal forno, ci mettete sopra un po' di formaggio, potrete metterci della provola, della mozzarella per pizza magari però perché altrimenti rilascia dell'acqua, oppure un altro formaggio che preferite e magari anche un po' di formaggio grattugiato che, che gli dà quel, quella spinta in più magari anche di, di sapore, no? Lasciamo poi di nuovo la torta alla stessa temperatura in forno per circa 7-8 minuti. Eh, ovviamente la togliete dal forno, io questa torta vi consiglio di gustarla tiepida perché eh, essendo abbastanza morbida comunque se la mangiaste bollente c'è il rischio che risulti troppo morbida, tiepida invece è perfetta e anche fredda è molto buona, quindi sarà perfetta questa torta anche per essere portata in giro, anche in vacanza ovviamente. La sua cremosità mm, è micidiale, delicatissima, buonissima. Tutti la apprezzeranno. Vi invito a farla per i prossimi pranzi e per le prossime cene. E se la fate, indagatemi magari su Instagram o su Facebook, che a me fa sempre piacere. In più su Instagram trovate anche i, i Reel, no? Quindi questi, questi video molto veloci di ricette super rapide, che qua su YouTube invece non, non metto. Io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video. Ci vediamo, anzi prima vi dico che qua trovate altri due video, mentre qui trovate il collegamento, anzi no, qua sotto, il collegamento per andare sul blog e vedere la ricetta scritta. E ne trovate tante altre. Altre di ricette in realtà, e invece cliccando il tasto qua, oppure qua sotto il, il video, proprio trovate il tastino, iscriviti, per iscrivervi al canale, lasciatemi un piccolo like se questo video vi è piaciuto, e condividetelo, magari, con i vostri soci. Noi ci vediamo molto presto con il prossimo video.